Ciao ragazzi di nuovo insieme, sono Igor Sardi, trovate un po' tutto su di me sul mio sito www.igorsardi.com ehm, Oggi volevo tornare sull'argomento studio delle triadi, ehm, però differenziandomi un po' da quello che eh, è il comune eh, diciamo, percorso di studio di questo argomento, ovvero partire subito Visto che comunque immagino eh, conosciate già gli esercizi classici per lo studio delle triani, quindi... eccetera, eccetera, vorrei proporvi un esercizio, anzi due molto carini, eh, che ci consentono di studiare le triani eh, e allo stesso tempo lavorare con la mano sinistra per ad esempio l'estensione, per i salti di corna, quindi anche per la mano destra e per eh, la conoscenza della tastiera e anche per sentire nuove sonorità perché no usare dei pattern nelle vostre improvvisazioni eccetera allora l'esercizio si basa, eh, oggi sono tremente, ve lo faccio inizialmente in Do maggiore: si basa sul eh, più che sui rivolti, sui voicing, ho già spiegato in altre lezioni la differenza, eh, rivolto è una eh, sequenza di, di note ben preciso, quindi in ordine ben preciso, terza, quinta, tonica, oppure terza, quinta, settima, tonica per più voci, quinta, secondo, settima, secondo rivolto, eccetera. Cioè. Mentre il voicing è una esposizione eh, diciamo casuale o comunque eh, a, a nostro piacere delle note quindi possiamo toglierne alcune, raddoppiarne altre, eccetera è una cosa molto pianistica che, però è importante conoscere è importante distinguere le due cose allora parliamo di voicing e il primo studio che voglio presentarvi oggi è quello di fare in terzine e armonizzando la scala di Do maggiore quindi abbiamo sul primo accordo Do, Do maggiore fare questo voicing, tonica, quinta terza maggiore all'ottava sopra quindi la decima sarebbe. quindi Do, Sol, Mi sentite anche già eh, come sonorità un po' un po' più particolare che suonare questo questo quindi inizio dal Do e scendo con Re minore che è il secondo accordo dell'armonizzazione della dell scala di Do a terzine ricordatevi ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, quindi faccio Fa La Re fa la decima minore di re la la quinta e re la tonica poi salgo e mi minore quindi mi si sol tonica quinta terza terza decima minore poi fa maggiore sol maggiore sol e si la io qui ho finito i tasti quindi vado in sì, scendo qui. E avrò Si, sì, fa naturale e Re fino a tornare a dopo oppure fanno i discendenti. Eh, Verso rispetto alla tonica, ad esempio la sesta. Eh, fi fino ad arrivare a una velocità, eh, potete dare un obiettivo, potete anche suonare quel classico arpeggiato chitarristico, vi torna più comodo. Secondo esercizio, sempre in tonalità di Do, che oggi sono buona. Eh, terza, tonica, quinta. Neanche questo non è un rivolto, ma un voicing. Parto dalla terza di Do maggiore, quindi faccio Do e scusate Mi, io lo prendo con il dito medio. Poi il Do lo suono sul decimo tasto della corda di Re con l'indice. Sono il Sol che è la quinta, quindi terza, tonica, quinta, terza, tonica, quinta. Salgo all'accordo successivo. Quindi vado dalla la che è la quinta di, di Re, di Re, La Re, Fa, quindi quinta, tonica, terza, minore Sol dal Sol. Mi Si sì. Quindi lo faccio da capo nettamente, in base all'estensione del vostro strumento. Poi io qui devo scendere e via dicendo. Anche questo esercizio si può, ovviamente, fare in tutte le tonalità, ad esempio, invece di partire ascendente, posso partire al contrario. oppure farli tutti i discendenti mm, beh, scusate eh, oppure eh, alternare a due ascendenti, due discendenti, eccetera, potete fare terzo e ultimo esercizio è quello del voicing eh, quinta terza tonica quindi questo è il secondo rivolto e eh, suonato in questo modo ci obbliga oltre che a lavorare su una bella estensione della mano sinistra anche a un bel, una bella coordinazione con la mano destra quindi suono sol mi do per il primo accordo poi re fa la sul secondo si sol mi sul terzo il cerchio anche qui è lo stesso discorso si può suonare quel pizzicato classico oppure atteggiando usando un po' indice medio ad esempio, spartire al contrario. E quando poi andrete a improvvisare su una serie di, di accordi o anche su un accordo solo, quindi su un tappeto, provate questi, questi parti, eh, inserirli un po' alla volta e sentite le sonorità eh, che si creano, ad esempio un accordo appunto su un Do maggiore eh, suonarlo così è molto diverso dal suonarlo così un'altra sonorità altro colore così anche quindi magari in un certo e in un determinato momento un secondo rivolto eh, oppure un, un passaggio una linea un fill utilizzando il secondo rivolto può essere carino può essere una sonorità nuova un'idea appunto in più che avete Quindi per le triadi oggi <ride> è tutto, eh, comunque questi sono solo alcuni suggerimenti che mi vengono in mente, di studi fatti precedentemente, che comunque possono essere utili, soprattutto per la conoscenza fondamentale delle triadi, ma in tutta la tastiera, in tutte le sue forme e le poesie. Eh, spero che possa farvi fare un passetto avanti col vostro percorso di studio. E come sempre, se avete richieste, eh, consigli, critiche o quant'altro, scrivete tutto qui sotto, scrivetemi personalmente, venite a casa mia. Eh, basta che se vi piacciono se le trovate interessanti, mi lasciate almeno un pollicino in su. Eh, ci vediamo alla prossima lezione e buona serata a tutti.